Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Carissimi, eccoci nella seconda parte del capitolo 14. Ci eravamo lasciati con il rapimento di Lot e del suo popolo, di noi diremo della sua famiglia, del suo clan. E come Abramo, dal versetto 13, accortosi di questo, armò 318 uomini cioè tutti quelli che facevano parte del clan di Abramo, quindi che erano diventati i monolatri, insieme ad Avram Avinu, e riuscì a inseguire i rapitori di Lot, batterli e recuperare, sia lui definito suo fratello, dal versetto 15 in poi, no? del capitolo 14, e tutto e ogni, e ogni bene. Questo capitolo, la seconda parte, si focalizza su due punti. Il primo importante ma non come il secondo che è quello cristologico quello che fa richiamo al capitolo 7 della, di cui il, il capitolo 7 della lettera di Ebrei fa riferimento secondo la traduzione della 70 e adesso vi spiego il perché ed è forse quello cristologicamente a noi più importante quello che, a cui dedicheremo più tempo mentre il primo è l'assoluta eh, mancanza eh, noi potremmo dire la seità di Abramo che non vuole avere nulla che spartire nemmeno un filo del sandalo con il re di eh, Sodoma, perché erano alleati, perché hanno combattuto insieme contro Harlaomer e i, i cinque re delle anfizionie intorno che mosso la guerra, vi ricordate, nella lezione precedente, all'inizio del capitolo 14, eh, a Sodoma, Gomorra, Moraz, Morim, Harmar e ovviamente anche ad Abram, quindi Eswar, poi sappiamo che è l'unica città che si salverà dalla catastrofe che Dio fa cadere su di loro per il loro peccato e quindi questo secondo punto focale, col quale poi si conclude il capitolo, il capitolo 14, fa già presagire il giudizio di Dio e Abramo non ne vuole sapere né dello stile di vita, non vuole niente a che fare, c'è stata un'alleanza momentanea con eh, il re di Sodoma per ovviamente recuperare eh, suo nipote, chiamato fratello, quindi vuol dire che Lot aveva fatto un salto di qualità superiore al fatto di essere il figlio del fratello morto di Abramo, ma addirittura essere chiamato per ben due volte il suo fratello, suo fratello, quindi si intende anche ovviamente alla fede di Lot, che poi a Sodoma non vive in città, ma pone le tende fuori, nella periferia della città, perché non voleva ovviamente condividere il peccato di inospitalità che era così grave davanti a Dio e che poi tra le varie conseguenze portava ovviamente anche a brutture, brutture di ordine morale ma come conseguenza della inospitalità ecco perché lo stesso episodio lo vedremo eh, più avanti per la tribù di beniamino ora quello che a noi interessa fondamentalmente del capitolo 14 in chiave cristologica lo leggiamo insieme è l'episodio del del versetto 18 quello che nella versione della 70 fa capire esplicitamente da un'interpretazione legittima cristologica, e che cioè che Melchizedek, vedremo questa figura senza genealogia, sacerdote Cohen di El Elion, di El Altissimo, Elion, Elion, che noi traduciamo Altissimo, a, questa, a questo personaggio Abramo offre, paga la decima. Notare che la decima è un anacronismo perché noi lo troveremo soltanto nel pagamento della decima alla... Al sacerdozio, all'Ahanut di Abramo, e lo vedremo solo con l'alleanza la, mosaica o sinaitica, chiamatela come vi pare, quella sul Monte di Dio. E qui c'è una prefigurazione: ecco che l'autore della lettera degli ebrei coglie, secondo la traduzione della 70, secondo la traduzione della 70, Abramo paga la decima. Ma nel testo masoretico. Potrebbe essere eletta, visto che manca il soggetto sottinteso, anche al contrario, e secondo la formula grammaticale è volutamente ambigua. E dice, versetto 18, Un makized melech shalem, -huh. o shalem, attenti, ozilechem zilechem de jain ve le eleion. Ci sono tante cose importanti. E il mio re di Zedek, il re di Zedek, il mio re, il mio re di Zedek, non si capisce chi è che stia parlando qua, nel racconto, forse il redattore, non lo sappiamo, Mel Zedek, re di giustizia, il mio re di Zedek, di giustizia, e poi sottolinea, Melech Shalem, o Salem, che non è Gerusalemme. Attenzione, non è Gerusalemme. Non è Gerusalemme stiamo letteralmente al testo, eh? non è Giuseppe. Eh? L'abbiamo già parlato nelle lezioni precedenti. Ozilech NVI fece uscire pane e vino. Attenzione perché questo zio, o, zi", o zia", è la beracca che si fa mozi, cioè sul pane, quella che poi dopo necessita della Bircata amazona a fine pasto, quella che ha fatto giù in ultima c'è, tanto per capirci. Vedete come i piani di liturgia, no? E di Genesi si, si incrociano tante volte, e cioè ha fatto uscire: quando si dice a che ha fatto uscire il pane dalla terra, qui uguale, ha fatto uscire pane, cioè per quasi una beracha e vino, e vino, perché lui era con la elelion, con per il. Eh, eh, Dio Elion, il Dio Elion, o del Dio Elion. E poi, benedizione ad Abramo. Vayeverecheu, E benedisse lui e disse, Baruch Avram, non Avraham, Avram, il vecchio, il nome arcaico, quindi si, si rifà al nome della chiamata. No? degli dèi no? di Abram all'inizio quando era Ur dei Caldei si chiamava Abram non Avraham Baruch Avram la El Elion con Esha main quindi benedetto Abram per El Elion o da El Elion con Esha main guardate che non è creatore non è creatore è probabilmente colui che genera richiama al, al, al fatto che Canac che, che, che, che ha avuto, che ha acquistato, ma non parla di creazione o di formazione, il cielo e la terra. E poi, uvaru jaleon Asher Migen, Sareh, vedi adja, vediò. Masher Mikol. Masher Versetto 20, quello, quello molto ambiguo grammaticalmente nel testo ebraico. E benedetto è l'elion, e benedetto è l'elion. Asher Migen che consegnò Zarecha, i tuoi avversari, ad Echa nella tua mano. E qui qua, non si capisce chi, vai tenlo e diede a lui non si sa, nel greco della settanta è certamente Abramo che odà a Melchizedek in quanto è stato benedetto da lui, quindi è un'interpretazione, ma qui in ebraico non si capisce, non si capisce, ma a la, la, la, la diciamo la decima di tutto. E poi dal versetto 21 al versetto 24, questa presa di distanza dal re di Sodoma, quale non vuole spartire alcun bottino, e infatti qui c'è la, la, la, la, la, il voto che Abramo fece, poi facciamo velocemente, lo dico solo perché c'è questa, questa sequenza di nomi interessanti, dice Arimotia di El Hashem, El Tetagramma, El Elion con Varez stessa cosa che con cioè a generato o acquistato, non creato, non parla di creato, il cielo e la terra, il cieli e la terra, alzai la mia mano a El a ah, scusate a El tetagramma, poi dice El Lion, sono due, sono due nomi sovrapposti, il testo non permette di dirlo, le interpretazioni sono tutte valide, tutte logiche, tutte basate biblicamente, non stiamo qua a spezzare il cappello in quattro, però certamente il testo non è così chiaro. Può essere El tetagramma, il mio, poi mi rifaccio a El Lion perché tu hai benedetto, tu sei coen di El e li metto insieme, non siamo in rigido monotismo, quello viene dopo Isaia, dopo il Deutero Isaia, dopo anzi dopo il Trito Isaia addirittura. Quindi non è detto che siano nomi sovrapponibili, non è detto, è successo ma non è detto, in questo caso arcaico non è detto. E infatti di El Lion non si dice mai che ha creato, come si dice col dio El o col dio, o col dio tetagramma, no? Ma qua parla di conè. Lo so che l'ho scritto creato, ma è sbagliato, non è creato. Non esiste creato, conè. Kuf nun e eh, ei. Eh. Capite? È generante, acquistante. boh, Certamente Elion non crea, tetagramma crea e qui non essendoci sedice virgole e punti non si capisce se il tetragramma è sovrapponibile all'elion o no. Secondo me in questa fase arcaica non è sovrapponibile. Poi il versetto 24 finisce con il riferimento a Nere, Shkole e Mamre, che loro presero la loro parte, quindi la quercia di Mamre e la quercia dell'Induvino, questo signor Mamre esisteva, e fu diciamo anche preso ovviamente il bottino, da Sodoma e da Gomorra, ma non è tanto quello il problema, è che il suo luogo fu iavizzato no? da Abramo alle querce di Mamre, lo vedremo poi nel capitolo 17, 18, 19, eccetera, con quella bellissima, finalmente, apparizione, non è più locuzione, non è più una visione, ma proprio un'apparizione vera e propria. Questi erano i due punti finali, con questo abbiamo finito il capitolo 14, vi saluto e vi ringrazio, vi chiedo se volete, se lo ritenete opportuno, e così segnalare a un vostro caro amico, fratello in fede, o persona che vuol conoscere un po' le scritture, senza, senza dover impazzire, andando magari sul testo ebraico magari anche sul testo greco, vediamo, e darci un like se vi piace, consigliare il canale a qualcuno, chiedere l'iscrizione, che ovviamente è gratis, e poi se volete usufruire dei nostri corsi, eh, dei nostri corsi per abbonati, in, nella tendina sotto avete tutti i riferimenti. Ciao e alla prossima e grazie.